Proviamo ora a importare i nostri muri, la nostra piccola costruzione nel mondo OpenSime per vedere se funziona esattamente come noi volevamo. Allora cosa bisogna fare? Innanzitutto controlliamo di aver impacchettato i dati esterni si sono impacchettati. Allora adesso seleziono gli elementi da portare su OpenSIM. Quindi il piano è già selezionato. Seleziono, tenendo premuto Shift, cliccando qua anche il cubo, e infine seleziono la stanza con la finestra. Vado in File, Esporta, Collada. Sistemo gli operator preset scegliendo Static. Dopodiché includo i figli, perché vi ricordo che il muro conteneva eh, il gruppo finestra con tutti i suoi materiali. E qui al posto di UV Texture metto Materiali. Tutto il resto è a posto. Benissimo, allora, eh, qui fa, scriviamo, diamo un nome un po' più trasparente, prova per OpenSIM. Benissimo, esporta chiudiamo questo che non ci serve più, no, anche se non ci sono anche se non salvo va bene lo stesso ok, allora, io sono nel, nella mia regione, costruisci carica sul server, modella ecco la prova per OpenSIM, apri Vediamo che qua è tutto verde, quindi va bene, diamo un eh, livello del dettaglio indicato in precedenza per il medio. Carico opzioni, non ci dimentichiamo di spuntare includi texture. Giusto per sicurezza andiamo a vedere se funziona qua. Sì, le texture ci sono. Calcolare pesi e tariffa. È molto veloce perché non pesa molto, quindi carica. Ed è già arrivato, si chiama cubo, avrei dovuto rinominarlo, ma pazienza. Allora lo mettiamo qua, ecco qua la nostra, la nostra stanza. Avviciniamoci un attimo, anzi andiamo a abbassarlo un pochino, perché mi pare che stia volando in aria. Eccolo qua. Benissimo. Però c'è un problema perché ci sono due problemi. Il primo problema è che la finestra non è trasparente e poi c'è qualcosa di strano anche nel muro perché è vero che il muro è verde però ha anche la testurizzazione delle pareti interne che non va bene. Allora non perdiamoci d'animo perché si può tutto risolvere. Con il destro mouse clicchiamo sulla nostra opera, modifica e selezioniamo, clicchiamo su seleziona faccia. Innanzitutto selezioniamo la finestra. Questa è la finestra. In texture vedete che c'è la possibilità di agire sulla trasparenza, quindi io cambio questo valore 0 in, in un valore 50. Ed ecco che magicamente è, è comparsa la, la trasparenza e questa texture invece non ci interessa per niente e quindi tolgo e lasciamo vuota la finestra ecco qua allora la finestra l'abbiamo sistemata vediamo se si vede anche dall'interno sì, si vede anche dall'interno quello che non piace invece è qua la texture delle pareti interne allora cosa facciamo? di nuovo andiamo in modifica e eh, seleziona faccia, selezioniamo solo il muro e vediamo che c'è una texture che noi non vogliamo il colore è corretto ma la texture questa non la vogliamo clicchiamo qua, selezioniamo vuoto, diamo l'ok ok, ecco, adesso il nostro, la nostra opera è assolutamente come noi l'avevamo preventivata e voluta